ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi ci troviamo sul mio desktop con esattezza oggi 16 gennaio 2019 alle 17.52 e 12 secondi 13 ora ci troviamo sul mio desktop per fare cosa ragazzi per fare cosa? come avrete letto dal titolo con questo video vi voglio ricordare il contest dei road to 15k che molti di voi eh, sentono all'inizio del video ma non, eh, non vanno a vedere molto probabilmente quindi andiamo a vedere insieme di che cosa sto parlando ragazzi quindi apriamo google io ve lo faccio vedere ragazzi sul mio pc insomma vado sul mio canale youtube ragazzi e come molti di voi sapranno lo so ragazzi che c'è eh, diciamo la intro e la pre intro che sono lunghissime però ragazzi sul mio canale c'è questo contest qui ragazzi questo contest qui che è il contest road to 15k allora in questo contest ragazzi Diciamo che eh, sì, ci sono stati partecipanti, ma non sono moltissimi. Come vedete ci sono 131 commenti, anche qualche commento mio e cazzate varie, ragazzi. Quindi non sono moltissimi i commenti. Allora, ragazzi, in questo contest eh, che vi lascerò in descrizione, ok, ragazzi? Eh, in questo contest io andrò a regalare delle cose ma non andrò a regalare il solito account moddato ragazzi ma andrò a regalare bensì eh, farò tre regali tre regali quando arriverò a 15k quindi guardate bene tutto quanto il video eh, per cercare di capire quali sono i regali per cercare di capire come partecipare a al contest, ragazzi, dovete semplicemente lasciare un like a questo video e scrivere partecipo, anzi non partecipo, ragazzi. C'è cioè un hashtag strano. Ok? Che dovrete scoprire voi se lasciate questo hashtag e farete tutti quanti i requisiti per partecipare a questo contest, potrete vincere un anno di PlayStation Plus un anno di eh, Xbox Live, in più il gioco del mese ragazzi, il gioco del mese che cosa significa? Significa che eh, potrete vincere il gioco che porterò, mm, cioè il gioco che uscirà nel mese in cui io arriverò a 15.000 iscritti, mettiamo caso che cazzo ne so ragazzi, eh, io a giugno arrivo a 15.000 iscritti e a giugno esce GTA 6 utopia è una cazzata però per eh, farvi un esempio io a giugno vi regalerò GTA 6 se esce che cazzo ne so Call of Duty io a giugno vi regalerò Call of Duty al primo che eh, ovviamente mh, si qualificherà poi insomma ci sono i vari premi ci sono i vari premi che io andrò a estrarre tramite un sito online per il primo, il secondo, il terzo classificato quindi voi l'unica cosa che dovete fare ragazzi è venire in questo video in questo video qui e dovete eh, commentare e seguire tutti quanti i requisiti di questo video altrimenti non potrete partecipare a questo contest ragazzi come ho già detto il, eh, il video è eh, un po' vecchiotto però eh, ho visto che qualcuno se ne dimentica qualcuno diciamo eh, magari skippa i primi 30-40 secondi dei miei video e non sa eh, dell'esistenza di questo video ragazzi quindi ho voluto ricordarvi di questo video ci saranno presto anche altri contest legati al team glitch ragazzi, quindi mi raccomando eh, ai nuovi contest, mi raccomando a seguire tutto ragazzi perché comunque cercate di rimanere aggiornati e cercate di sapere eh, tutte le notizie che, che ci stanno in giro, insomma riguardo glitch, riguardo contest e riguardo tutto il resto ragazzi come ho già detto il link del contest lo trovate in una descrizione in una qualunque descrizione per esempio questo è il video che io ho portato oggi se andate in descrizione ragazzi ok troverete il link del contest allora questo è il link del contest road to die 15k ragazzi quindi eh, vi basterà cliccare su questo famigerato link automaticamente vi riporterà nel contest guardate il video e cercate di capire quali sono i requisiti per poter partecipare come ho già detto tre premi strepitosi perché un anno di plus un anno di xbox live più il gioco del mese non credo che qualcuno ve lo regali o comunque abbia fatto una cosa del genere su youtube penso di essere il primo a fare questa cosa mi raccomando partecipate in molti detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao belli